Che palle quelli che si lamentano sempre! Ciao e benvenuto in questo video! Io sono Damiano Lupaia e mi occupo di formazione per lo sviluppo del potenziale umano. Un buon marinaio parla del vento solo per sapere come orientare le vele. Immagina il marinaio, no? Si trova in mare e il vento non tira dalla parte in cui lui sta andando. Cosa fa? Si mette a piangere? Si mette a lamentarsi? parla del vento? Oppure si domanda come deve disporre le vele? Diventa sempre più normale nella nostra società stare al bar a darsi le comitate con gli amici e a parlare delle circostanze, a lamentarsi, a parlare male del lavoro, della politica, di quello e di quell'altro. Se parli invece di quello che potrebbe funzionare, potrebbe dare dei buoni risultati, sei quasi noioso. Oltretutto la cosa strana è che quelle persone che si lamentano di avere sempre pochi soldi, guarda caso poi le trovi sempre al bar a fare l'aperitivo. Oppure quelle persone che si lamentano tanto dei politici, ma sono dei buoni cittadini loro? Oppure quelle persone senza tempo, ah non ho mai tempo, ma come usano il loro tempo? Perché io li trovo sempre sui social. Lamentarsi continuamente delle circostanze sarebbe come chiedere al vento di soffiare verso la direzione da noi interessata e mi sembra molto molto improbabile. Com'è che nasce tutto questo tipo di atteggiamento? Allora, La lamentela nasce in un modo molto semplice. Quando sei piccolo... Se tu hai bisogno, piangi. Quando ti fanno male i dentini, piangi. Quando hai sonno, piangi. Se hai fame, piangi. Tu impari che quella strategia funziona. Quando hai bisogno di qualcosa, piangi e qualcuno arriva ad aiutarti. Poi a un certo punto cresci. E i tuoi genitori dovrebbero smettere di ascoltare il tuo pianto. Ma perché dovrebbero smettere di ascoltarlo? Semplicemente perché tu hai delle nuove opzioni per manifestare un tuo disagio. A volte, però, quando si è piccoli, i genitori ascoltano il nostro pianto anche se siamo sufficientemente grandi per esprimerci in un modo diverso. Quindi nella nostra testa si installa l'idea che, piangendo, si risolvono i problemi. Il secondo atteggiamento particolare è quello dell'irresponsabilità. E succede sempre quando siamo piccoli. Cosa succede? Quando cardi e sbatti la testa sullo spigolo. La mamma per farti contento e farti smettere di piangere va allo spigolo e gli dice Brutto lo spigolo, brutto e lo picchia Oppure sbatti sul pavimento, brutto il pavimento, brutto il pavimento Però la verità è che la colpa non è né dello spigolo né del pavimento Allora tu quando sei piccolo cominci ad associare che forse non è colpa tua Quando sei grande però le strategie dovrebbero essere diverse Primo, perché lamentarsi non risolve i problemi quindi dovresti trovare una nuova strategia per risolvere le cose che non ti piacciono secondo se non prendi la responsabilità dei tuoi risultati molto probabilmente non cambieranno mai perché se vuoi che veramente qualcosa cambi sei tu che devi cambiare non il vento quindi se non ti piace la direzione che hai dato la tua vita devi disporti tu in un modo diverso Einstein diceva il pazzo è colui che si aspetta dei risultati diversi facendo sempre le stesse cose e nello stesso modo. Se vuoi risultati diversi, devi diventare una persona diversa. Buona giornata.